Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mister uh, Maro, oggi siamo qui con Pumpkin. Buongiorno. Oggi andremo a iniziare un walkthrough insieme a Pumpkin su questo gioco che non ho mai toccato, io più o meno. Ok, questo è il nostro avatar predefinito, lo chiameremo... Five <ride> per... <ride> <ride> Master 09. Ma... No, se... no, per il Master 2013 <ride> Non scrive più No, no Aspetta, per Rimaster No, 13 No, non si capisce Per Rimaster 09, va vale. <ride> Nostro sesso ovviamente Non specificato Do, classe Chierico perché siamo nabbi Perché siamo cancel Dono, chiave universale Chiave universale perché siamo nabbi Sì Fisico, testa grossa perché, perché stessa... siamo nati. <ride> sì, <ride> Volto, testa grande. Festoso <ride> di Catarina. Cosa? <ride> Cosa? Perché la gente di Catarina è così. Tutti uguali. No, io direi questo bambino. <ride> Un neonato. Appunto. <ride> In quinta... <ride> Vabbè. No, quello meno brutto sembra Viadante. A me sembra Ryan Reynolds. Ma oh, da lontano se non sembra tipo brutto. Da lontano. Da lontano? <ride> Il problema è che se lo vengono da vicino. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then From the dark, they came, and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the day. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his Faithful Knights. And the Furtive Pygmy, so easily forgotten. The strength of lords. They challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Thief the Scalus betrayed his own, and the dragons were no more. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now there are only embers, and man sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen. Of the accursed dark side. <laughs> Gran cappello, enorme capp. <laughs> <Okay. laughs> Yes, indeed, the dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. They are locked away to await the end of the world. Dai, il rifugio dei non morti. Ci siamo, nostra prima camminata lagosissima E mi piace già. Dai, prendiamo il cadavere. Abbiamo trovato la, la chiave della cella dei sotterranei, apriamo la porta con due frame. Sì, ci sono due gradini in mezzo. Lui mette il piede in due gradini, Cosa in mezzo. fa? Oddio. <ride> ok. Una facciata la porta. Riposo al falò recupero. Ok Scusate se lagga, ma... Cioè... <ride> Normale amministrazione, insomma Ok, si sentono delle cose Ma abbiamo l'audio a zero e si sente la porta che si apre <sussurra> Io me ne andrei ciò Ok Prendi lo scudo Ok, dove Prima sta di andando? prendere l'arma? Boh, lui se ne va. Cambiamo l'equipaggiamento e mettiamo la mazza. <ride> no, <ride> cos'era. Vai, backstab. Yeah! <ride> Grandi backstab Ok, allora sali le scale. Però, tipo, c'è quel barile, no quel, quella biglia. No, scendi, scendi, scendi. <ride> Oddio, <ride> <ride> si, <ride> ma i blocchi di che cosa sono infatti? Di, di polistirolo? che c***o sta facendo? No hm? Tu then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know well now you know and i can die with hope in my heart oh one more thing here take this an estus flask an favorite una cinque, <ride> va bene ok Oh, salve Wow, Barry Master <ride> il giorno mi serve Aspetta, aggancio il nemico, ok Vai, proviamo Dai, dai, 10 Ma no, ma e eh, Vabbè, ok, calmati Il secondo tentativo Proviamo a non morire No Barry Master 0-9 <ride> No, no, no, no! dai Sono in due adesso! Dove stai intanto? Perché poi fai l'attacco in salto? Poi cosa sta succedendo? Ma cosa fa? Il Perry Master è stradeluso. Ed ecco a voi la maestria di Perry Master 09. Attenzione, ma sì, devi chiudere il menu. Oddio è vero però... <ride> Aiuto Vai, backstab No, no No Cosa, cosa stai, stai facendo? <ride> cosa stai facendo? Non lo so <ride> Cosa? Cosa? Ho <ride> sprecato, sprecato! Hai sprecato tutte le fiaschette, devi ritornare finito. indietro! E in questo momento quel fallito di Perry Master 09 riesce finalmente a fare un Perry. Voglio proprio vedere come ti difendi. Ah, fai schifo. <ride> non puoi prendere gli screen? Wow! Attenzione! Spam! Azzalo! E vabbè. Dio, bellissimo. Perché? Devi premere RB. Ah, vabbè, non lo sapevo. Ma te lo E o meno non lo sapevo lo stesso. <ride> oh, ma non si rialza. E, eh, ok. Che un... Io mi curerei. E, <ride> eh, ma prima è meglio scappare. Da quello era, <ride> e va bene. Oh, maschera! Che <ride> okay, mi sa che sono C'è ancora un F. <ride> e due, e due. No, e due. Oh, ho uno di vita. <ride> In pratica, perché? Si, la prima hit. Si. Sì. Oh, dab. Tanto siamo morti. Ok, con quella vita dobbiamo ammazzarlo. Ma no, c'è anche due miracoli. Volevi fare un parry al boss. E no, Lucca, Siamo morti. Bello il tutorial. Sei <ride> Sì, sono anche morto. Tre ore dopo Salve Allora RB Noi abbiamo un contratto, io ti te, te muori 20 volte sì. Ti abbiamo tolto un terzo di vita Cosa stai facendo? <ride> non lo so io sto andando a caso No schifo e schiva 4 ore per un movimento con 6 fps al mondo. Aspetta, io ti consiglio di mettere l'arma a due mani che tanto parare con lo scudo credo che. Perché? Bene. Schiva! Ha capito la di preferibile <ride> <ride> Se solo sapessi come si fa. Che okay, prendi le anime? Attento! Oddio vai Ok <ride> al, al suo ano No <ride> cura Io mi curerei però E anch'io solo E che... mi metterei anche l'arma a una mano Cioè a due mani Oh mettila però. Ok bravo Guarda che mi sa che ti è sciotta Se tipo Ok vai No perché ne <ride> ha fatto uno in più Oddio No, si alzati in volo adesso. Vai, vai, vai. No. Oh, sì, sì, giusto, <ride> giusto. Non è una brutta Non è una si sa mai prima che Eh no, qua mi ha fatto male. Un pochino. Si tutto il cuore. Sì, ma rialzati. <ride> oh! Vai! Mori! Yes! Sì, <ride> sì, ok. Ho intato prima di lui. <ride> che Chiamate... a fa male, ok. Ragazzi, questo era il primo episodio di Dark Souls. 40 minuti di registrazione per il tutorial. <ride> Sono fortissimi. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto. Commentate, iscrivetevi. Noi Ci vediamo alla prossima. Ciao.